Ciao, sono Marco e bentornati nella mia serie dedicata alla domotica. Oggi voglio parlarvi del mio accessorio preferito per quanto riguarda la domotica a basso costo. Come vedete sono le prese smart o anche più comunemente chiamate prese wifi. Perché sono il mio accessorio preferito? Semplicemente perché sono facilissime eh, da utilizzare, perché basta collegarle in qualsiasi presa eh, di casa, sono comodissime eh, da, come si chiama, da trasportare perché possiamo collegarle in una presa in una stanza e poi utilizzarle eh, con un altro prodotto in un'altra stanza. Io in questi sette mesi che le ho utilizzate eh, le ho testate veramente con tantissimi prodotti, le ho collegate dall'albero di Natale, le ho collegate alla macchina del caffè, ma di solito eh, le tengo collegate alla stoffetta elettrica. Questa eh, come si chiama, la tengo collegata alla stufetta elettrica che ho in casa e questa invece eh, ce l'ho collegata alla stufetta elettrica che ho in ufficio. Questi sono i due prodotti che ho deciso di comprare sette mesi fa e di testare. Ho deciso di comprare il prodotto che costava di meno da utilizzare al lavoro, in ufficio al lavoro, quindi ho comprato questo, che era più grosso. Come vedete, grosso l'ho pagato 8 euro su, su Banggood. Vi lascio il link in descrizione. Comunque lo potete trovare anche su Amazon a un prezzo di 14 euro. Qualcosina in più, ma almeno vi arriva anche in, in settimana. Poi ho deciso di comprare un prodotto, visto che dovevo utilizzarlo in casa, quindi magari in cucina o in sala, quindi un prodotto un po' più carino esteticamente, questo è il più piccolo che ho trovato e l'ho comprato a 17 euro su Amazon. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Non vi lascio comunque il link in descrizione per comprarlo, ma per sconsigliarvelo, perché su questo prodotto ho trovato tantissimi problemi. Difatti poi devo utilizzare questo in casa e questo in ufficio al lavoro. Questo perché? perché ha una portata del wifi molto inferiore rispetto a questa, visto che io il Wi-Fi ce l'ho al secondo piano, invece il bagno è posto completamente in, come si chiama, al primo piano e dall'altra parte della casa, non sono riuscito mai a utilizzarla a casa. In più, un altro problema che ho riscontrato è che ogni tanto si riavvia. Vabbè, Se dovete utilizzarla come me su una stufetta elettrica, eh, non ci sono problemi perché si spegne e si riaccende, ma se per caso magari dovete utilizzarla magari su una macchina del caffè, se state facendo un caffè e si riavvia, eh, dovete eh, come si chiama, rifare la procedura e quindi il caffè che state eh, facendo eh, come si chiama dovete buttarlo. In più ho trovato un altro problema dopo pensate, dopo più di sei mesi. Il problema qual è? Eh, è già un mesetto che non la utilizziamo più perché non fa più così tanto freddo, quindi in ufficio ho spento la stufetta ieri eh, comunque volevo fare la recensione quindi l'ho smontata e l'ho portata a casa nel frattempo io due settimane fa ho rotto il telefono e quindi ho comprato un altro telefono un Umidigi prima via Bondughi. stamattina ho tentato più di 20 volte eh, a copiare questo, eh, questa presa al telefono e non sono riuscito pensavo che fosse la presa che non funzionava più invece quando ho tentato di collegarla con il telefono di mia madre eh, come si, si è collegata subito quindi cosa vuol dire? che questa presa ha problemi anche a digerire alcuni telefoni. Eh, sono andato a guardare comunque le recensioni che parlano di questo prodotto su Amazon e ho notato che questi problemi li hanno riscontrati anche altre persone. Quindi non è solo la mia presa eh, come si chiama, che ha problemi, ma eh, come si chiama, penso il modello. Eh, guardate bene come è fatto, come è costruito, perché questo modello viene venduto anche per esempio su Ben Good, è marchiato con un altro nome. Quindi Sconsigliamo questo prodotto e parliamo di un prodotto che vi consiglio perché questo prodotto come vi dicevo funziona benissimo tra l'altro è anche della, della marca migliore che, che crea prodotti eh, come si chiama per la linea domotica a basso costo che è Sonoff se siete iscritti al mio canale ne avrete già visto utilizzare tantissimi di questi prodotti e come avrete visto funzionano tutti alla grande il modello di questa presa si chiama S20, viene venduto anche un altro modello che è un po' più carino, un po' più piccolo, si chiama S26, tra l'altro costa anche di meno, e ho scaricato eh, come si le caratteristiche di tutte e due, le ho messe di fianco, non sono riuscito a capire dove sia la differenza, quindi penso che siano uguali, magari quell'altro è un modello nuovo, un po' più carino. Esteticamente. Come vi dicevo, semplicissimo chiaramente eh, il collegamento basta metterlo nella presa eh, come si chiama, nella presa della corrente. Chiaramente eh, come si chiama, bisogna metterlo nella presa della corrente di uso civile, visto che eh, si può collegare da 90 volt fino a una presa che è di 230 volt. In più si possono collegare eh, gli accessori che non abbiano eh, un amperaggio superiore ai 10A. Questa presa comunque quasi tutte le prese, eh, come si chiama Smart. Eh, hanno, come si chiama questa caratteristica, sopportano prese fino a 10A. Niente, ora cosa facciamo? Scarichiamo l'applicazione che si chiama Evilink e vi faccio vedere come si collega. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che è perfettamente compatibile sia con Google Home Mini e anche con, con Alexa. E poco tempo fa Alexa aveva problemi con eh, come si dice, con l'applicazione di Evilink, invece con gli ultimi due aggiornamenti abbiamo risolto questo problema. Facciamo partire l'applicazione. Teniamo premuto il tasto per 7 secondi fino a quando il LED non la velocemente. Ora andiamo sul più e mandiamo avanti, quindi prossimo, e aspettiamo che il collegamento si effettui da solo. Come avete visto si è collegata in pochi secondi, aggiungiamo, basta, ora come vedete da qua in alto possiamo accendere e spegnere la presa, in più qui in basso come vedete si può anche creare delle scene, quindi possiamo dire al, come si chiama, alla presa a che ore accendersi, a che ore spegnersi, oppure anche organizzare addirittura un'intera settimana. Quindi possiamo dire di accendersi in determinate ore e spegnersi in, in, altre, in altre. Niente, la recensione termina qui, questa presa. Penso che sia a un prezzo buonissimo, quindi a 8 euro vi consiglio di comprarla, è sempre comodo averla in casa. Niente, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, attivate la campanella, così il prossimo video che farò vi verrà notificato e buona giornata.